La sostenibilità è l'unico futuro possibile. La sostenibilità è prendersi in carico le generazioni future, quindi lasciare a chi viene dopo di noi un mondo non molto diverso da quello che abbiamo conosciuto. La sostenibilità è vivere oggi e nel futuro. La sostenibilità è coraggio, tanto coraggio. La sostenibilità è creare valore economico di cui abbiamo bisogno, ma farlo in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile senza produrre effetti negativi per i portatori di interesse. La sostenibilità è condivisione. La sostenibilità è restituire alle generazioni future un ambiente, una biosfera come quella che hanno potuto cioè, vivere i nostri antenati.